Vogue 2015, giorno 22. L'argomento di oggi è «parla dei tuoi bambini o della tua famiglia». Della mia famiglia non c'è moltissimo da dire, anche perché della famiglia più stretta siamo rimasti fondamentalmente solo io e mia madre. Quindi parliamo dei bambini. E no, non sono sposato e non ho figli, quindi i bambini che ho sono gli orsetti. Parliamo per un minuto di loro. Ehm, tutti gli orsetti che possiedo sono stati regalati. Ehm, non proprio tutti tutti tutti, sono una novantina quasi, 86-87 tutti quelli che ho. Ammetto che tre o quattro li ho comprati io ma tutti gli altri mi sono stati regalati per vari motivi, eh, dalle persone che hanno letto alcuni dei miei libri e su cui avevo scritto che se avete apprezzato il mio lavoro potete mandarmi un orsetto per ringraziarmi, altri sono stati regalati dagli amici per vari motivi eh, per compleanno, per eh, qualche altra cosa, per eh, qualche cosa legata ai libri, eccetera. Oppure sono stati anche... tre o quattro sono stati anche delle scommesse che ho vinto con dei miei clienti, quindi alla fine è fondamentalmente anche un gioco, però mi fa anche un po' sorridere questa cosa, no? Cioè ho quasi poco meno di un centinaio di orsetti di peluche pressoché tutti quanti mi sono stati regalati. E mm, non tutti gli orsetti sono semplicemente tu non tutti gli orsetti che ho sono semplicemente dei peluche fini a se stessi, perché ne ho eh, a parte uno eh, così che è un sostituto della borsa dell'acqua calda, praticamente un orsetto che si può scaldare due minuti nel microonde e rimane caldo per 5-6 ore, a parte quello ehm, ho tre o quattro orsetti che sono anche in qualche modo interattivi, uno con cui è possibile giocare, che si muove assieme a te, uno che è russa, uno che è inquietante, che canta jingle bells... quindi vi lascio sul doobly-doo eh, il link ad alcuni dei brevi video che ho fatto per farvi vedere questi orsetti in azione. Bene ragazzi, sono Grizzly, questo era il giorno 22 del Vogue 2015, per cui come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog iscrivervi al canale, e noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!